Ciao ragazzi, scusate dello starnuto eh, ma eh, è un po mi è, è perdita all l'allergia in questo momento e ehm, allora per oggi benvenuti ok mi si spende il computer ok no, be benvenuti tutti in questo nuovissimo video di minecraft io sono Bruno Magno, e oggi siamo nel mondo dove siamo su un mondo solo fatto di acqua, ed è solo fatto di acqua, allora amici miei, ehm, che facciamo oggi? Non lo so, ma comunque mi sono squalierato che c'è un po' di posta c'è cioè posta per me, Quindi andiamo a vedere di che si tratta, perché ehm, andiamo a vedere se c'è un po' di posta per me, cosa, cosa mia? Ma cos'è tutta quella folla laggiù? scusate? No raga, ma cos'è cos il club della festa? Cioè, cosa sono tutti quei tipi là giusti? Cos'è cos quell'isola? No raga, cos'è successo a casa mia? No raga, voglio, voglio sapere cos'è successo E speriamo che me lo dice la cesta Eccolo Raga, quanti libri? Mamma mia Allora, vediamo un po' Qual è il primo? Ciao Bruno, ti è piaciuto il regalo? Sì sì, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. A me invece vi è piaciuto? Spero di sì. Sei arrivato alla missione 4 e io voglio premiarti. In giro nel mondo c'è una nuova isola abitabile con tanti animali e nascondi una cessa segreta con tante cose belle per le prossime missioni. Questo è il primo libro. Poi, missione 6, no, vediamo un po' questa, missione 4, ma la missione 5 non ci sta, non ci sta, boh. Missione 6, un bel giorno, all'inizio di Minecraft, degli esploratori entrarono nel nether e, e trovarono nella netherite. Ritornarono in patria, ma affondarono e, ne, e non sopravvisse nessuno. L'unica cosa che sopravvisse era, ho oh, scritto nei commenti, secondo me, qual era la cosa che sopravvisse. Ma una cosa, ma la rite si è salvata. Andiamo a scoprire un blocco di rite, che bello! Tocca andare a trovarlo. Si trova nel mare, vicino a due grandi canyon, alle coordinate circa. Coordinate, buono, buono a sapersi. Questa è la seconda missione che dobbiamo fare. Vediamo un po' qual è la terza. Missione 7 è arrivata la fiera. Vai a comprare, vai, vai. Non hai soldi, te li, regalo, te, li, te li regalo io E... va bene, dove stanno? Dentro la cesta? Eh? No, non ci sta un tubo, dentro la cesta Comunque c'è... ecco cos'era tutti quei venditori ambulanti brutti, sporchi cattivi, non è vero Però sono brave persone, mi bannano Verwurst, corri a proteggere il letto nell'isola del, del ferro, missione 8 Allora, abbiamo un po' di, un po di missioni da fare e io voglio iniziare con a fare la missione, eh, la prima missione, che è quella di andare eh, a prendere una, um, un pleneri, un, un, un... ah. ah, no, questa, ah, eccola, allora, ah, c'è sta pure la pagina 2, 10, ah, non me ne accorto, ah, la missione 5, ecco qual è la missione 5, costruisci un'abitazione, una casa con qualcosa che è materiale che hai trovato nella cesta, sotto l'isola oh scusa ti ho dato l'indizio ah quindi eh, ciao ah quindi è sotto l'isola va bene andiamo a vedere giusto la mia bacchetta giusto la mia bacchetta non lo so andiamo un po' alla isola Dai, tanto ci sono tutti i sghici, ma io non ho soldi, non ho sperati. Mi ha detto che mi lava lui, boh, sarà forse nei prossimi episodi che mi darà qualcosa. Tanto, wow, cos'è quella forza laggiù e forse sarà la lisa, Comunque, wow, che bello, ci sono pure i pappadallini, ci sono pure dei polli. Eh. Mm. Però voglio lasciare, guarda, ci sono dei pappagallini, che carini i pappadallini. Ah, poi ci sta pure uno vieni qua vieni qua fammi trovare questa spada in diamante che mi vendi buono bello non un utile questo cos'è buono buono cose buone vendi sono tutti uguali se ti ci diamo un po' oh questo mi vende le slime questo è buono come tizio no ragazzi tutti più o meno buoni quindi mi servono a qualcosa speriamo che mi restano qua comunque voglio andare a vedere questa cesta che ci stava Non allora andiamo a vedere se ci sta eccola vabbè raga era così facile wow quanta roba raga ma è stra piena di roba ma è stra piena proprio di roba ma raga ma e poi questa, ah poi su una colonna in vetro Oh cavolo sto finendo l'ossigeno Okay. Annegato gorgola, oh cavolo, ragazzi ci sono gli annegati! Speriamo che non mi colpiscono. Ma ci sta il tempietto. Fammi dirigere subito a casa. E quindi, ragazzi la missione: la prossima missione è di, di costruire una casa. Eh, io la casa la voglio però c'è pure un ponte che ci c'è tanto nell'estlab quindi devo costruire una casa però io costruire fino a un bel ponticello fino a ah, eccola la l'area delle bedwars sta là io intanto voglio costruire un bel ponticello ok. fermo ok un bel ponticello ok Forse un altro blocco troppo. Ok, uno che porta diciamo all'isola là, perché tanto quell'isola per per là non ci serve più a niente. e Fammi salire sopra. Oddio, Raga, aiuto! Lo sa. sotto sta cesta fammi posizionare vabbè allora forse anche se lo facciamo in chiativo questa cosa che è più facile andiamo in modo okay, così possiamo anche volare e proseguiamo Vorrei mettere in pausa il video in questo momento, però non, non posso diciamo, farlo perché non ho, diciamo, un, un, ho un problema con il software di registrazione perché l'ho impostato per fare, che mi serviva per fare un'altra cosa e quindi l'ho messo con la fotocamera virtuale. E, ok, mi si sta so risparmiando PC. quasi finito abbiamo e 11 abbiamo altri 20 minuti per registrare perché poi dopo devo lasciare libero, lo, diciamo, devo andare a fare un servizio alle 11 .10, quindi 10 minuti per finire di fare questo bel ponticello che mi porta all'isola e così di norma abbiamo completato la missione Abbiamo completato la missione... Guardate quanto è lungo il ponticello. No. E poi uno screenshot. Quanto è? Perché non mi fa fare screenshot. E dai. Ah, ok, me l'ha fatto fare. Non... Oh, non avevo visto questo, questo lo metto come miniatura del video tanto ragazzi come va tutto bene che mi raccontate mi raccomando scritti nei commenti e allora vorrei fare un saluto a um, due miei amici tra cui cioè, vorrei salutare due miei amici che si sono appena iscritti eh, una persona che inizia con la M Martin, Martin e poi un altro che non diciamo non so come cavolo si chiama non mi ricordo come cavolo si chiama federico non mi ricordo quindi ragazzi siamo quasi arrivati certo è super lungo sto ponte e si sì, solo che li so, sto di là solo che devo Echamos a abrir un poco en alto un a estar 4 Allora, dai, io direi che si può lasciare così perché poi tanto se la possiamo cioè, se poi, se poi, se, se poi tanto ce la facciamo pure a nuoto per, diciamo, fino all'isola e solo che cioè, poi ovviamente la belliremo pure un pochino solo che adesso devo distruggere queste cose almeno quanto la sangue veramente un botto E voglio metterci pure ogni tanto qualche torcia, se no possono tutti i mostri suona soprattutto di notte. Su sto, qua, Su sto ponte. Ma i che sono scomparsi. perché sono scomparsi si vanno lì T slash come mod perché altrimenti scompaiono K slash Time 7 ma poi ricompaiono ah si sì. <ride> che cosa scompaiono di notte e ricompaiono di giorno che meme e poi ci mettiamo un po' di torce anzi ah, sì, ci mettiamo delle lanterne si sì, è molto bello con le lanterne no l'ho rotto tasso tasso adesso riesco proprio a metterlo bene come ok ci mettiamo un altro e poi un sempre se mi si vuole pezzare non mi si piazza non mi si vuole piazzare l'interno. devo fare così ah sì, con il 2 abbiamo messo due blocchi tre blocchi ma no, no, chi li capisce ma chang tre blocchi di una guarda dai sicure sì, un punticello di Oppure una cosa del genere può essere bella un po' tipo di pure diciamo, pure così boh. è una cosa molto bella se ne si piazza ce ne devo mettere un altro però no, non ho messo così boh. cose strane cose di mochang cose strane della mochang proprio perché non mi si piazza qua un altro Ne metto uno pure vicino a casa mia. Così. Okay. E poi un, usando la creativa mi metto a volare e voglio fare uno screenshot. Da alla fine del ponte metto come ho messo prima. Splurbello di notte. Slash team. Ah, ma si buona la pozione di visti simpatici. Un pochino al centro... Un pochino... Va bene, raga, allora... Ci siamo lasciati in questo punto, è bellissimo questo stupendo ponte, ehm, questo stupendo ponte lunghissimo, poi ci sono tutti i cosi con la pozione di questo bellissimo ponte, il delfino ci saluta e ragazzi, ci vediamo in prossimo video, ciao ciao!